Iniziamo la serie sui Lucky Block, quelli che abbiamo costruito noi E guardate lì dall'altra parte c'è un mio amico che si chiama Nick Ciao Ebbene sì, adesso iniziamo, guardate, io ho fatto una bellissima costruzione Perché a differenza di Nick sono capace di costruire Ma non tipo, è vero Guardate, guardate che bella, cioè non si nota nemmeno Però porca puzzarda è proprio particolare, secondo me è molto carino E io ho messo anche le bellissime shader che così vediamo tutta la luce bellissima Però adesso Nick possiamo iniziare allora. a scavare no, i Lucky Block Ecco, io. <ride> ma perché? No, no. Mani, che colpa tua? Ma non ti vergogni Ma cosa c'entro io adesso? È colpa tua? Ti dovresti ma vergognare, no. sai. Per Porca puzzarda! No, comunque, ragazzi, era da un po' che, tipo, non portavo i video, no? Perché non li portavo? Perché, ovviamente, eh, era un po' difficoltoso fare tutto questo insieme alla scuola. No, allora, prima di tutto, ho portato i video, ma hai portato i video di solito. Yeah, le patate! <ride> Ok, però devo dire che ho fatto bene a mettere i blocchi invisibili, perché è stato un po'... lo sapevo io che andava a succedere questo, ne ero certo al 100%. Allora, vi devo parlare a tu per tu insieme a voi, no, praticamente. Ho portato i video shorts, no? Perché erano più semplici, più veloci da fare, semplicemente. Perché ho anch'io scuola, l'anno prossimo la finirò, ma intanto ce l'ho ancora, quindi devo anche concentrarmi a volte sulla scuola. Quindi, uh, niente, questo, praticamente sono un po' come voi, no? Devo ammazzare questo zombie. E peraltro, vi devo dire che il 9 giorni... Giugno? No, noi siamo a maggio giugno, siamo a maggio no, Mi ma confondo sempre giugno. Ok, siamo sempre <ride> ah, Ragazzi, dovete sapere che io mi confondo sempre Fra maggio e giugno È un problema questo? Potrebbe essere una malattia? Potrebbe anche darsi Ma c'è il villager che mi sta spaccando Come ti permetti tu, schifoso? Puzzacchione schifoso puzzardo che non sei altro. Dovresti scurreggiare da qualche altra parte. Quindi iniziamo le live ma sul canale Viola. Il link lo trovate nel, in descrizione o nei commenti. Mi raccomando, cercatelo bene perché il link è importantissimo. Veniteci a trovare perché sarà bellissimo. Sarà. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Avete capito che importanza che hanno le live? Perché le live hanno. Ah oh, che è successo, Dunis? Credo di avere un. Pro no, Nick, aiuto. Ma hai messo il keep inventory, vero? Sì. Hai messo. No. Ok. Come no? no? Ma non l'hai messo te? Nick, Nick, Nick, hai detto. Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick no, così allora però eh, no, allora eh, Nick, eh, Nick, eh, allora. non iniziare a fare eh eh Allora, prima cosa, ma che eh. caspita, ma perché è notte? No, ma non vabbè. lo so perché è notte, aiuto! Allora, scusate se vedete tutte queste cose in chat. È normale. Allora, Nick, facciamo una cosa. Oh, aiuto. Tu adesso mi spieghi perché caspita. Perché cita? No, no, no, no, no. No, no, scusate un attimo. Kill Chi chiocciola è. No, Sì Allora, no. Nick, mi spieghi perché caspita? E dico io, perché caspita, mi hai detto che lo mettevi tu, se poi alla fine non l'hai messo. Perché? No, ti spiego, perché ti hai detto il comando? Perché eh. pensavo che l'avessi messo te. No Allora slash... Allora facciamo così Mettilo però Mi raccomando è importante okay. Mannaggia Oh io come faccio ad avere a che fare con queste persone Scusate ci siamo un po' arrugginiti Aspetta. a fare i video Mi ridici un attimo il comando era. Oh santa maria. Ho capito ga... Oh però Nick Devo fare proprio tutto io No ecco Ho fatto male Game <ride> Keep inventory True <ride> Bene così Vedete Sono tutti strani okay. comandi ragazzi Che anche voi dovete imparare Perché se giocate a minecraft Vabbè ah no, se non volete impararli è normale Però mettiamo una musica bella Questa qua è molto bella Quindi stavo dicendo Le live sono super importanti Perché Perché <ride> Sì vabbè ma veramente Cioè Questa è una maledizione Raga, nelle live succederà questo ed altro Quindi Allora we Weather Dai per favore Clear. Però Facciamo così Se no poi dopo viene sempre Mamma mia davvero Devo bloccare la pioggia prima però Sono stupido Ok perfetto Oro Adesso muoio Adesso muoio, non ci voglio credere. Aiai. Stai zitto che non stavo parlando con te, Nick. Eh, stupido ignorante. Per perché... No, stai parlando basso, stai parlando basso. No, stai parlando scusa, basso, scusa, stai parlando scusa, basso. Scusa, scusa. Sì. Scusa, eh. dovresti stare un po' attento a queste cose eh, perché sono importantissime. Mi hai ragione. Mi hanno ammazzato di nuovo. Il karma, vedi? vedi. Ma tu. No... Allora, il karma te lo do io, perché se non. Eh. Allora, <ride> kill Dunis, perfetto. Sì, però okay. non è possibile. Cioè io sto per piangere un pochino. Oddio. Ma che posso? Aiuto! Ah. Cos'è successo, Nick? Eh, succede roba, cioè mi è spawnata roba. Come ti è spawnata roba? No! No, sì! Minerali, minerali! No, dico minerali! sì. Ok non ho capito cosa. Perché? Che problemi hai? Non, non ne ho idea. Um, eh. Vabbè, facciamo finta, ragazzi, che noi lo ignoriamo. Tanto è sempre escluso Nick da tutto. Quindi, giustamente, dovrebbe essere escluso anche da questo. Sto scherzando, Nick. Non te la prendere così tanto, perché sennò poi dopo piangi troppo e non va bene. Però, praticamente, cosa io avevo in mente? Avevo in mente di, di, di dirvi una cosa, no? Che praticamente sulle live. Se me la fanno fare, sti bast. Mmm. Dicevo, nelle live, ragazzi, sarà bellissimo. Perché no faremo spada. un sacco di avventure. Nick, non, non mi, se mi interrompi anche tu, ti giuro è la tua fine. Su Minecraft. Scusa. Ok, bene. Ma schifoso ragno, che non sei altro. Anche se non era un ragno, ma non me ne frega un caspito. Perché se io faccio una cosa, devono stare tutti quanti fermi. Anche i ragni. No, no. Non litigare con me, sai? Ti do un pugno. Ti do un pugno, Ocelot. Oh, non, non ti permettere. Ah! No, basta. È, è la tua fine. No, Basta. No, Continuano. Gioco continuano. Cosa, cosa, cosa hai fatto tu? Perché no, dici che qui io ti... non ho fatto niente. Ok, allora facciamo così, dovresti parlare delle cose che, di cui parliamo noi. E poi parla bene, okay. per favore. Perché. Ok, ok. Eh, ok, bene. Se no diventa tutto un casino e non si capisce niente. Andiamo nella mia fortezza super sicura. Perché tanto non, è indistruttibile questa fortezza, a meno che non va in creativa. Ma chi va in creativa, no, cioè, non si dovrebbe andare in creativa, no? Se, se in una lacchi cosa. Scherzavo, adesso torniamo giù perché mi sentivo. ma perché ho fatto io questa cosa? Perché mi sentivo più sicuro e più protetto. Vabbè, eh, non so perché è tutto rotto qua Probabilmente perché è esploso il creeper prima Però se ci sono le barriere Ma io veramente non sto capendo un caspito di niente Allora Nick, come sei messo con gli oggetti? Dimmi un po' Eh, sono messo abbastanza bene in realtà Ok, cioè in che senso bene? Allora, ho una spalla di diamante mm -hmm. una, una corazza di ferro E tanti okay. minerali Perciò sono messo bene Ok, quindi sei messo bene anche in armatura. Scusa, ma io ho quelli sfortunati a quanto pare, cioè seriamente. Esatto. Ma, non... ma non è normale questa cosa che si di nuovo messo notte? Cioè, scusami, eh, ma perché sta succedendo sta roba? Ma non. Allora. Eh. Vabbè, facciamo finta di niente. Allora, mi sto leggermente alterando come si può vedere. Porca miseria. Raga, è pieno, è pieno. È pieno. Cioè, non potete capire, ma è pieno, cioè, nel senso, Nick, tu non hai la minima idea, ma qua è pieno di robe. Cioè, voglio no, tu... fare un regalo. Ok, mi vuoi fare un regalo? Aspetta un attimo, che è un po' complicata la situazione, qua da me. Allora, che regalo vorrei. No, no. Quanti? Aia, aia, aia. Ai perché? Perché Perché? no? Per essere sicuro, magari, non lo so, mi volevi ammazzare. Ho detto, non va bene questa cosa. Perché se mi vuoi ammazzare,. <ride> Cos'è successo? Ani, cosa cazzo hai fatto? Eh, no, ho no. No, non... detto. <ride> allora, porca miseria, siamo. No, cosa. no. <ride> Ok, basta, vado su un'altra isola. Allora, facciamo così. Siamo un po' arruginiti con i video lunghi, ok? Hai degenerato tutto? Sì, sì, non ho capito cosa hai detto. Ma sì, certo. <ride> Ho detto è degenerato tutto Sì, Aia. è degenerato No ma infatti ma Perché praticamente oh, Perché c'è un cavallo e uno scheletro che stanno volando? <ride> cioè no. come Perché non è normale questa cosa Ci rendiamo conto? Ma no conto. So, ma è vero Attenso, Ma scusate ma cosa sta succedendo? Ma perché stanno spawnando col? Ma Nick sei te? Ti <ride> sto chiamando delle unlucky Potion ma smetti la basta... No, io, io questo qua lo ammazzo... Ma sei te, ma... No, basta, cioè... Come, come ti permetti? Ma vai, vai, pivupiamo, pivupiamo, vieni qua. Cosa hai detto? Che non si è capito nemmeno. PvPiamo, vieni eh, qua. Eh, sì, oh, no, PvPiamo, poi, wow. Il ponte è bruciato. Ma no, vai a quel paese, te e tua sorellina. Aia, no, è l'arco. Sì, cioè... Eh no ma Ma avete visto che caspito fa? Vabbè comunque facciamo kill perché ovviamente se no Mamma mia ma che casino Cioè seriamente non è normale questa cosa comunque Non è non non so, normale Non lo so se è normale Eh esatto Parla più forte se no ti devo uccidere povero nick allora ciao come stai no sai, ma fai schifo <ride> no non faccio schifo vedi <ride> così che perché mi hai ucciso non è giusto certo che ti ho ucciso è bello è bello ucciderti su minecraft questa è la mia isola vattene sei esiliato no ma come ti no nick non siamo più amici basta io ho, ho chiamato no ti posso chiamare per dire che non siamo più amici Boh, non lo so, comunque Vi ricordo, stai zitto che è di nuovo un momento spam Vi ricordo, cari miei amici uh, Scempionzunci, popolo <ride> Amici bellissimi che guardate i miei video da casa Cosa c'è? Co c'è, ci sono le live belle di Dunis Live Dunis, ok? Venite, live Dunis RFP Se scrivete su Twitch oppure Vi metterò il link in descrizione E nel primo commento, cioè nel commento, diciamo, su YouTube Che voi vedete lì tutte le cose Che ovviamente è giusto anche così Quindi, venite, perché lì inizieremo una nuova avventura Prima di tutto una nuova avventura vanilla Poi secondo, vivremo nuove avventure Bellissime, straordinarie, magiche, mitiche Favolose, stratosfericamente belle E vi aspettiamo su questo canale Viola, vero Nick? Aia, si sì, vero, ma aia Vero che ci aspettiamo Yuhuu yuhu, Venite Come... Questa strega è antipatica, ma vai a cagare. Ok, perfetto Bene. Ecco, ti assomiglia molto allora quella strega No, queste. io sono l'unico che può fare questi scherzi Non tu, chiaro? È chiaro? O non è chiaro? È chiaro come l'acqua Bene, perfetto Perché se non era chiaro cercavo di fartelo rendere chiaro in un altro modo eh, E non ti luto, posso dire che modo Che paura eh. Ma sì, perché se no eh, adesso no, okay. Va bene, va bene, che paura Ok, ok, va bene Ok, No, sì, certo, certo Ma <ride> dopo tutto è normale che tu dica questa cosa No! <ride> non parteciperai mai più al prossimo video. No. Quindi, ragazzi, carissima, carissima, carissimi, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!